che cambia mano, non lo cambia, la funzione di lavoro per è la FIOM. No, no, no, per che dire, sono un'assemblea sindacale in no, si fabbrica. La... Possiamo spostare anche la fabbrica? Sì, sì, adesso se <ride> c'è cioè, un futuro io e qua ci sono 40 delegati in fabbrica, di cui 25 di delegati in FIOM, ho cercato tante volte di rimanere la FIOM ma con difficoltà perché ormai non lo riconosco più. Sto lì perché so che ancora rappresenta la maggioranza dei lavoratori. In Italia perché tutti i sindacatini di base rappresentano poco, se no qualcuno è diventato anche il corporativo, fa solo battaglie specifiche ma non in generale. Io devo chiedere scusa a quel ragazzo lì perché, se lui oggi vive con la paura, perché la mia generazione, quella ha cominciato a lavorare nel 78-79, che è venuta dai decenni delle lotte di classe degli anni 70, che c'era anche un partito comunista forte con tutti i suoi limiti, ma rappresentava 11 milioni di voti, il 35% in Italia, c'era un partito socialista, anche lì con i suoi limiti, ma che su certi principi in Parlamento non abbassavano la guardia, purtroppo erano diritti che per noi erano acquisiti, perché quando io ho cominciato a lavorare c'erano i 35 anni per andare in pensione, c'era un contratto nazionale, la FLM la federazione lavoratori dei metalmeccanici in cui faceva cadere i governi li faceva cadere i governi Mi faceva cadere perché non siamo noi i metalmeccanici non come ora che sembriamo gli alpini che vanno a una donata nazionale purtroppo Li faceva cadere io ti devo chiedere scusa, se tu oggi vivi in questo incubo in queste paure, in queste incertezze perché anche noi eravamo quasi convinti che tutti questi diritti non erano più toccati ma i padroni hanno fatto la reazione, padroni. Colpa, come diceva lui, di partiti riformisti, colpa anche del PC che ormai era diventato un partito riformista. E oggi loro hanno raso al solo tutti questi diritti, facendo diventare la vita precaria. Io faccio fatica in fabbrica a tesserare i lavoratori, perché un ragazzo di 20 anni non si tessera la Fion, non ha la FI, non ha UIL, non ha Sinkobas, non ha perché dice io sono precario, non avete fatto nulla per noi, se ci sono state delle piccole esistenze, compagni come me, come Dario ti chiami, compagni che all'interno della fiume erano sempre qui, eravamo i rompi coglioni, no? quelli che erano estremisti, che non capivano nulla, che il mondo era cambiato, che il capitalismo offriva speranza, benessere a tutti, avevamo girato tutti col Rolex, tutti col macchinone, invece a distanza di dalla caduta del muro, che io non rimpiango quel sistema perché non era un sistema socialista e comunista, era una dittatura di burocrati, siamo pieni di guerra, aumentata la povertà, il, il capitale ha concentrato più risorse, è diventato più ricco, c'è gente più povera e c'è una lotta tra poveri. Il problema nostro, quello che ci si pone il sindacato e tutto il movimento opera, perché c'è ancora la classe operaia, in Francia si sta muovendo e lo chiedo a lui, è ora di un salario europeo, che sotto i 1600 euro al mese un salario non deve andare, non è un'utopia, o facciamo questa battaglia oppure capitalisti la vinceranno. Tutte queste discussioni, ma eh, introduciamo un diritto di città e il di cittadinanza. No, noi dobbiamo fare una grande battaglia di riduzione di lavoro Prima, 30 ore settimanali, io ne faccio 34 e mezzo ma non bastano più, ne servono 30. E poi certo, lo scopo di un marxista, di un comunista è fare la rivoluzione, organizzare la classe operale per fare la rivoluzione, perché questo sistema puoi conquistare qualcosa ma poi ti riconquista ancora, la reazione, quella degli anni 80, quella dell'aumento del debito pubblico, l'attacco alla scala mobile, la sconfitta del movimento operaio, è nata davanti ai cancelli fiat in 35 giorni, davanti ai cancelli fiat, qui qualcuno giorni non si ricorda, però qualcuno si ricorda, davanti là dopo 35 giorni di lotta di tendulo, di occupazione anche dalla fabbrica, 40.000, che poi non erano 40.000, se il giorno dopo la FLM, l'Azione lavoratori Metalmeccanici, che univa le tre sigle sindacali, programmava uno sciopero, Agnelli indietreggiava. Troppo la colpa è delle burocrazie sindacali. C'è da ricostruire un, nuovo, un sindacato? Io dico ancora i CGL perché abbiamo la forza di poterlo fare. Perché io accuso chi è uscito e doveva rimanere dentro, la battaglia la si faceva dentro. Oggi i rapporti di forza sarebbero cambiati, che na, far nascere sindacatini che non servono, hanno frammentato di più il mondo del lavoro, perché se c'era Lenin li avrebbe presi a calcio in culo certa gente, scusate se uso questo termine, certi uscirono ognuno farsi il suo sindacatino, perché la massa della classe operaia era lì e ancora in Cigella con tutte le contraddizioni, io rimango lì se vogliono mi dovranno buttare fuori ma lo, mi devono buttare fuori ma però non lo faranno quindi io chiedo Dario non è ora di creare una nuova internazionale per chiedere un salario europeo minimo perché ognuno se si fa il suo salario nazionale è superato perché si fa sempre peggio perché di là del confine in Croazia ti pagano molto meno e vanno là cioè anche se per noi il superamento è del capitalismo, di abbatterlo, non riformarlo. Vi chiedo solo questo, se non è ora un salario minimo europeo, la battaglia europea per un salario minimo, di tutti i lavoratori, anche chi viene immigrato, che qualsiasi nazione che ha dell'Unione Europea ha un salario minimo, quindi lì non può andare sotto, di tutte le aziende, di tutti i settori. Grazie.